Le costellazioni familiari fanno paura, <ride> diciamo che certo nel momento in cui vado a affrontare un tema che non conosco, qualcosa che ho dimenticato, qualcosa che eh, magari è nel mio inconscio, quindi qualcosa che è proprio stato rimosso, questo può far paura. Ma io posso andare in giro nel mondo senza una mano perché ho paura di vedere quello che ho nel, nella mano oppure affrontare questa paura, andare a vedere che cos'è che ho, vedere che magari è un sasso e andarlo a tirare fuori, quindi nel momento in cui eh, posso sentire questa paura nel fare una costellazione familiare, dal mio punto di vista è un buon sintomo, perché vuol dire che c'è qualcosa di nuovo che posso andare a scoprire, c'è un peso che posso andare a vedere e soprattutto lasciare andare durante il lavoro con la costellazione familiare.